In questo video ci faremo delle domande eh, Oh, birba, birba. Hai oh. sporaggiato? No Poi è quello che l'ho fatta io <ride> Ci faremo delle domande, se sbagliamo metteremo la mano su questo coso Electric shock Questa è facile, però mi devi rispondere in 3 secondi Quanti, Quanti anni avevo 3 anni fa? 10 No Quanti piano. anni hai ora? 15. Ce n'avevo 4. Ciao. Cioè, adesso ce n'è 11. E ce n'avevo 14. Ah, dobbiamo salutare Grego. Grego ti salutiamo. Allora, lo rispiego in un altro video. Se volete essere salutati nel prossimo video, dovete essere gli ultimi ad avermi lasciato una notifica su Instagram. Dimmi, la mano. Cosa hai sbagliato tu? Wow. No, non può. Vabbè, questa sussurra la prendo. Su pure la mano bagnata. Dai, metti. No, niente. <ride> <ride> non ho fatto niente. Il mio DJ è preferito? E uh, è chi è? Martin Garrix. Oh, fa un culo. No, no, no, no. Se mi sarei messo uno. Okay. Sì, sì. Comunque ma dovrebbe fare. <ride> sì, infatti. Hai preso? Sì. <ride> Mi sono mai rotto qualcosa qualche osso? No. Ok. Come si chiama la mia console? Pioneer. Modello. Eh, che cazzo. L'hai vista prima? VJ702. <ride> no. Com'è? CDJ400. CDJ400. C'ero quasi. VJ700. <ride> Aumentiamo a due. Quindi io ora sto ancora uno. Non poi io non lo dovesse No, non l'ho presa. No. Eeeh, eeeh, eeeh, e. Vai. Scusa. Mm, il mio primo telefono. Modello? Cioè, che, mar che marca? LG LG, che cazzo! LG P9 Non, non esiste? Eh? No, allora è il P8. No, no, <ride> metti sta mano. No, stai fermo tu! eh No, no, non lo stavo. Mettendo. Metti stai di <ride> sì, però se lo fai così. No, però non fa male. Quanti pezzi di sushi abbiamo mangiato a cena? 60. Sbagliato, 66. E ti Che stai... <ride> C'era la vaschetta omaggio. Perché tre? È perché l'ho fatto appena io. Dei metà due. Questa non posso... è Appoggio. Ma l'ha fatto un cazzo, no. perché non fa un cazzo? A Affaggia le pizze Questa l'ho sentita Qua fa male A me fa male qua Dai Il mio cantante preferito Bob Marley <ride> È uno dei miei preferiti Però non è Bob Marley Il mio preferito George Michael Ma comunque hai perso L'hai presa prima? No Sì Non l'ho presa sì. L'hai presa tu È vero <ride> Che stupido <ride> Porco <ride> E fa male? Sì Ma non tanto Te prende alla sprovvista <ride> Tu l'hai presa due Ma devi prendere a tre pure te Vai Vai fa che dico metti no no due io no l'hai sì. presa adesso a due eh ah, merda. <ride> dai cazzo fa male che eh? fa tanto male a tre cazzo metti mm. no non la prendi si sì, che la prendi no Mettila! no <ride> Non stai mettendo le dita Tu non l'hai presa? Tacci tu. Il mio youtuber preferito. Ah, oh, è Marta Dosito No. No, è Ricky King <ride> No. Cazzo è? No, l'avrei presa. Non lo metto? A quattro, hai messo? Sì. Dai, come hai presa? Sì. <ride> fa male. No, cioè, no, ti dico non fa male, però te fa cagare sotto. E poi che bino. Ma ah, bella. Ogni volta che prendo in braccio sto cane, o me, o me mestrua sui pantaloni <ride> o mi <me> vomita addosso. <ride> È vero. No. <ride> che cazzo stai Sto proprio come... come parte quel cosa eh. Guarda che se ad alzi, non te lo do. Vai, aspetta. Fammi no, no, no, no, già me la sento. Questa la sento. Sì, ma sta uno. Ma che cazzo dici, sta quattro. Ah, eh. No, no, questa me la prendo. No, questa no. Quando fa così, no. Metti. Te la devi far dare. Ho detto, No, già, già la sento. No, no, già la, la mia, No, no, no. Metti la e mano. Già... No, senza questo, però. Va bene, però, mettila e la devi mettere bene. Così. Dai, dammi, porca mignotta. No, ferma. Te mi fai. Dai, dammi. Dammi, Metti questa mano. ma mallo con la mano mollo io dico così